Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Final Cut Pro X Max Tutorial Oggi vorrei parlare di workflow e cercare di capire come funziona il sistema di archiviazione dei dati in Final Cut Pro X per quanto riguarda il girato All'inizio si lavorava con la pellicola e qui abbiamo una bobina di 35 mm di pellicola e il sistema per arrivare dalla ripresa al montaggio e poi all'archiviazione già quando si girava in pellicola la cosa fondamentale era conservare in buono stato il materiale girato. Veniva fatta una copia, copia che veniva usata poi al montaggio mentre invece il girato originale veniva rimesso nella scatola venivano scritte una serie di cose nella scatola che possiamo chiamare oggi metadata quindi venivano dato il nome alla bobina un codice identificativo tutta una serie di informazioni la copia aveva la le stesse informazioni e l'originale veniva messo in un posto sicuro per essere conservato per utilizzi futuri e soprattutto per il taglio del negativo nel momento in cui si sarebbe andati alla chiusura del, del montaggio dalla pellicola si è passati ai nastri magnetici, il mondo del nastro magnetico è interessante perché si è passato da cose così grandi che sono i nastri da un pollice che ancora stavano su delle bobine, eh, però era già nastro magnetico. Ma anche in questo caso la cosa fondamentale era sempre quella di dover conservare il materiale e di poter riaccedere a quel materiale facilmente. Quindi nei nastri magnetici, non avendo più la pellicola con il perforato e la numerazione, si è passati a, con l'invenzione del time code a un sistema che permetteva comunque di codificare tutti i fotogrammi e ovviamente anche eh, le scatole come questa o i nastri avevano il loro identificativo eccolo qua, aveva un, uh, un qualcosa di fisico in cui venivano scritte le cose, veniva scritto di che si trattava e in questo modo noi potevamo uh, andare a recuperare questo materiale si è passato poi ai nastri sempre più piccoli Betacam, MX video 8, ancora più piccoli, fino al mini dv, ma sempre avevamo la necessità di scrivere di che si tratta. Ora siamo arrivati alle schede di memoria. La scheda di memoria, a differenza dei nastri, non può essere conservata, sarebbe un costo molto elevato, quindi le schede di memoria vengono riutilizzate dobbiamo fare una copia identica della scheda di memoria essendo questo un prodotto digitale dobbiamo fare una copia digitale identica che conservi al suo interno tutti i metadata che sono presenti nella scheda e soprattutto nel momento in cui andiamo a creare questa copia identica andiamo a fare quello che facevamo nei nastri o nella pellicola andiamo a dare un nome a quella a quella copia, che da adesso in poi chiameremo archivio, andiamo a dare un nome che diventa il nome che la battezza, che la rende unica all'interno di un archivio di tantissime altre copie di schede di memoria. Per chi utilizza Final Cut X c'è la possibilità e l'opportunità di utilizzare il software anche in questa delicata fase che ci permette di lasciare la scheda SD per approdare ad un archivio del girato digitale che sia sicuro, che sia ben conservato e che possa essere riutilizzato in futuro. Andiamo a vedere come funziona. Siamo sulla scrivania del computer, sto collegando adesso il mio disco di archivio, dobbiamo trasformare questa scheda in un archivio e contestualmente dargli finalmente un nome. Utilizzeremo il comando import media per aprire la finestra di import dove la scheda della telecamera GVC non viene vista come un device, un hard disk, una penna usb o cose del genere, ma viene individuata da Final Cut come un appendice vera e propria di una camera. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo solamente selezionare la scheda e premere create archive a questo punto possiamo finalmente dare un nome univoco a questa scheda è una copia controllata quindi Final Cut in questo momento sta leggendo ogni singolo bit e lo sta scrivendo nel luogo di destinazione dopodiché lo va a rileggere nel luogo di destinazione e lo confronta con il luogo di partenza quindi è una sorta di copia controllata che ci garantisce che alla fine quell'archivio è una copia esattamente identica alla scheda da cui siamo partiti è terminato l'operazione di archiviazione e possiamo chiudere final cut all'interno del nostro hard disk troviamo l'archivio con questa icona che ricorda un po' la scatola che abbiamo visto prima della pellicola con il simbolo di una chiave come a dire che questa cosa è una cosa importante che deve essere tenuta sotto chiave la scheda non ci serve più la possiamo uh, tranquillamente togliere dal nostro computer mentre dobbiamo collegare il disco dove final cut va a appoggiare le library andiamo ad importare i media non troveremo più l'archivio nelle camere ma dovremo andare nel drive del girato tutorial ed ecco qua il nostro girato viene di nuovo caricato più rapidamente di una scheda perché la scheda di memoria ha un accesso più lento mentre un hard disk che in questo caso è un disc disco thunderbolt ha ovviamente un accesso molto molto rapido e quindi le clip sono pronte per essere acquisite e voilà le clip ora sono a disposizione per essere montate quindi quello che adesso andremo a fare è realizzare un piccolo montaggio da poter utilizzare poi dopo per fare una batch recapture bene abbiamo il nostro lavoro montato la library contiene 653 mega di rendering e 3 giga di materiale video caricato quello che adesso andremo a fare chiudiamo final cut e andare a eliminare tutto il materiale girato anche tutti i rendering di questo progetto andiamo a votare il cestino il risultato è che tutto il progetto risulterà ovviamente offline quello che dobbiamo fare dobbiamo ripristinare andando a recuperare il materiale dall'archivio abbiamo la nostra scheda di girato la andiamo a mettere tra i favoriti così almeno resterà sempre comunque connessa e collegata chiudiamo torniamo nell'evento in cui stavamo lavorando in questo caso non dobbiamo fare un relink perché i file non si sono persi i file sono stati buttati dobbiamo proprio fare di nuovo un reimport dall'archivio e a mano a mano che il materiale che, che è compreso in timeline verrà acquisito ecco che vedete che piano piano la nostra timeline si sta popolando in questo modo è praticamente impossibile che si possano perdere dei materiali perché facendo una corretta acquisizione, archiviando il materiale in un disco separato in qualsiasi momento, utilizzando i backup dei progetti e utilizzando gli archivi custoditi in un luogo separato, saremo sempre in grado di rimettere in pista il nostro progetto di montaggio. Bene, con questo è tutto. Se avete domande sono a vostra disposizione. Se siete interessati ad un corso o avete bisogno di una consulenza per i vostri progetti, contattatemi tramite i riferimenti che trovate nelle pagine social. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!